Iniziamo il nostro ritrovarci insieme con la preghiera per la congregazione a pagina 3 del libretto. O Gesù, sacerdote eterno del Padre, volgi il tuo sguardo su questa vite che la tua mano ha piantato. Visitala con l'abbondanza della tua grazia e proteggila con la tua onnipotenza. Tu vuoi ricca di e feconda di frutti questa congregazione nata dal tuo cuore sacerdotale possa corrispondere sempre ai tuoi desideri e darti consolazione e gioia dona grazia di santità a tutti i suoi membri fate quanti vi sono o vi saranno chiamati corrispondano con amore e perseveranza alla loro vocazione e la realizzino pienamente Maria, tua e nostra madre, ti presenti questa preghiera e vi aggiunga tutto ciò che le suggerirà il suo amore perché tu l'accetti e esaudisca, Amen. Bene, allora iniziamo consapevoli che questi esercizi che vivremo insieme in questi giorni hanno sicuramente delle particolarità rispetto a altri corsi di esercizi non sono esercizi normali, chiamiamoci così, perché siamo qui uniti da un carisma particolare che in questi giorni potremo appunto approfondire, pregare e usare come stimolo per la nostra vita spirituale e c'è chi tra di noi abbiamo sentito a tanti anni di vita consacrata e chi ne ha pochi o all'inizio o chi si prepara alla consacrazione c'è chi conosce perfettamente gli scritti, alcuni degli scritti che proponiamo e chi non li ha neppure mai visti eh, eppure entrambi, tutti siamo disponibili buonasera siamo disponibili a intraprendere insieme questo percorso e a lasciarci coinvolgere e interrogare da esso e comunque uniti da questo percorso siamo un gruppo, una comunità perché dove due o tre sono uniti c'è il Signore in mezzo a loro e in particolare sentiamo come Lui cammina con noi e ci fa popolo che cammina con Lui Un'altra particolarità è questa, naturalmente come sempre è e è giusto nei percorsi di esercizi spirituali la parola di Dio sta al centro, è eh, la luce dei passi e verifica del cammino però in questa occasione faremo un po' un, un cambiamento di, di prospettiva perché non partiremo da una parola su cui fare esegesi come si fa spesso nei percorsi di esercizi spirituali ma partiremo, come avete capito, da alcune date importanti di calendario della vita di Padre Venturini, della storia della nostra opera per riflettere su alcuni temi, alcuni spunti della vita spirituale sia carismatica che personale non andremo dunque dalla parola alla vita in questo caso ma andremo dalla carisma dalla, alla vita e dalla vita alla parola perché ogni volta io darò anche naturalmente degli spunti di parola di Dio su, a, sui quali confrontare quelle dinamiche spirituali che abbiamo risvegliato o che desideriamo si riattivino dentro di noi e poi naturalmente avremo in momenti liturgici dove la parola sarà chiaramente abbondante che cercheremo di curare al massimo proprio come gruppo per poterli vivere in Maniera piena. E anticipo che nei momenti liturgici offrirò sempre io il momento della riflessione nella Messa e anche un breve momento di, di riflessione quando avremo l'elodio e i vestri separati dalla Messa, in modo da valorizzare ancora di più l'ufficio eh, dell'elodio e dei vestri che siamo abituati a pregare. Ecco, date queste premesse, eccoci a iniziare il percorso e non possiamo che iniziarlo col 7 marzo, è chiaro? Ricordando gli eventi successi quel 7 marzo 1912 che è appunto un po' la data d'inizio del nostro carisma e della nostra opera e prima di tutto vorrei proprio ricordare e richiamare il desiderio, la passione la costanza, la precisione con cui Padre Venturini ricordava ogni anno nel suo diario e nella corrispondenza con Padre Vici almeno fino al 1930 quando lei è morta, questo giorno mai, non salta mai un anno, mentre per altre occasioni magari ci sono delle, dei salti il 7 marzo è sempre presente perché come ci dice nell'esortazione del 47 è commesso anche come ehm, nella copertina, ma trovate anche poi dentro, eh, il Signore vuole che ricordiamo i Suoi giorni. Ci sono giorni dell'uomo e giorni di Dio e il 7 marzo per padre Venturini è stato percepito indubbiamente come un giorno di Dio. Ma la cosa, se vogliamo, anche un po' particolare è che mentre per altri giorni padre Venturini promuoveva grandissimi festeggiamenti, pensate eh, perché è un po' più de, de la, del nostro ambito, il 24 agosto in cui festeggiava il suo anniversario di ordinazione e era una festa grande per tutti o anche altre date importanti, il 7 marzo il suo festeggiamento era molto intimo eh, molto personale come se fosse appunto una cosa, un affare un po' suo col suo signore, quella prima chiamata da cui poi era nato tutto il 7 marzo del 37 scrive ho sempre provato ritrosia a festeggiare nella comunità questo giorno meglio passarlo nel nascondimento, nel silenzio nell'adorazione dei disegni di Dio sempre amabili quindi un forte sentimento di intimità col suo Signore ogni volta che il 7 marzo ritornava nel calendario. Non vi farò certo riassunto di quello che è successo perché lo conosciamo credo tutti e se no leggendo possiamo conoscere ancora meglio. Si tratta comunque di quel giorno in cui il giovane Padre Mario Venturini nel 1912 aveva 26 anni. Eh, ha avuto parla di un'ispirazione, un profondo sentimento, un'idea, un primo pensiero, un piccolo seme, già intanto un vocabolario molto differenziato che gli è venuto dal cuore mentre era in contemplazione, ammalato del quadro di Gesù nell'orto, naturalmente, che non manca mai nelle nostre comunità e nelle nostre chiese. Eh, lo riprendo soltanto con alcune parole che padre Venturini ha scritto nel 1926, quindi non 14 anni dopo, ed ha scritte alla superiora delle figlie del cuore di Gesù di Via dei Villini, quindi per una persona diciamo, esterna, cui voleva spiegare quello che era successo. E scriveva così. Mi sentii profondamente colpito da questo pensiero, il dolore più grande che soffrì Gesù durante la sua agonia proveniva dalla conoscenza che non solo Giuda ma anche altri sacerdoti lo avrebbero tradito. Questa considerazione mi commosse fino alle lacrime e promisi a Gesù che avrei fatto tutto ciò che mi sarebbe stato possibile per consolare questo suo immenso dolore e avrei consacrato tutta la mia vita per la santificazione dei sacerdoti. Vedete come riassume bene quel momento. Per Padre Venturini però non è mai stato semplicemente un ricordo, una commemorazione nostalgica, una rivelazione da eh, raccontare e rimpiangere. Tutti i 7 marzo per lui sono stati una chiamata. Quando faceva memoria di quella prima chiamata diventava dentro di lui una memoria attiva una nuova chiamata come succede tutte le volte anche nella Bibbia in cui c'è un racconto fondativo no? abbiamo fatto questo, abbiamo attraversato il Mar Rosso che non è una memoria è un nuovo vivere quel momento un po' è stato così anche per Padre Venturini ogni 7 marzo si rinnovava in lui quella chiamata ricevuta avete letto, leggerete, no? quello che scrive nel 52 eh, fanno molto bene allo spirito questi ricordi della vita passata vedi i ricordi, vi hai messo rimedio cioè quel momento lì diventa per lui un nuovo, un nuovo stimolo, una nuova chiamata una chiamata in cui può cambiare la missione affidata ma non cambia l'esperienza di essere in dialogo con Dio l'esperienza di desiderarlo desiderare di comprendere la sua volontà e non cambia quel centro propulsore che è stato il chiodo fisso di tutta la vita di padre Venturini cioè fare qualcosa perché Gesù sia amato dai suoi sacerdoti e perché i suoi sacerdoti siano aiutati ad amarlo e ad amare ecco allora che veniamo a noi a cercare di trarre da questo ricordo anche per noi una nuova chiamata, anche per noi lo stimolo a riflettere sulla nostra vita come era per lui ogni 7 marzo. E allora mi sembra che tre sono gli atteggiamenti caratteristici di Padre Venturini ogni 7 marzo che possono fare bene anche a noi e alla nostra chiamata. Il primo, che non manca mai, vi sarete accorti leggendo un po' lui, è il grazie. L'uomo che si sente chiamato da Dio, l'uomo che si sente oggetto di misericordia, l'uomo che sente con gli orecchi del cuore che Dio abita in lui, che gli parla, l'uomo che sente che Dio ha una missione per lui e sente il fuoco interiore di questa missione, non può che far nascere dal cuore come prima parola il grazie, il riconoscimento, la riconoscenza. La gratitudine per la chiamata, la chiamata cristiana prima di tutto, non è per nulla scontata, e poi per molti di noi la chiamata alla vita consacrata ma la chiamata per tanti, per sentirsi tante volte oggetto della misericordia della cura personale di Dio per noi il peso della grazia lo chiama padre Venturini nel 52 fondus grazia, il peso di grazia che ho finora ricevuto è immenso ciascuno di noi ha ricevuto un peso di grazia immenso fino a questo momento e questo mm, ci viene prima di tutto dal sentire che Dio parla la nostra lingua Dio si è chinato su di noi che il Dio in cui crediamo il Dio di Gesù Cristo è il Dio che per riprendere il Vangelo di ieri si è messo nell'ultimo posto per dire a ciascuno di noi amico vieni avanti per fare posto a ciascuno di noi il Dio che parla con noi e ciascuno di noi può pensare dove ha sentito questa parola come l'ha sentita una parola nella Bibbia, un moto interiore nella preghiera, un evento importante che ha parlato alla nostra vita, la testimonianza di qualcun altro, un incontro. Attraverso i molti, infiniti modi, Dio ha chiamato anche me, ha chiamato anche noi, ha guardato anche a me. E questo non può appunto che generare gratitudine e riconoscenza. Padre Venturini non ha mai smesso di esprimere questo e ha voluto che nella sua congregazione, nella sua opera rimanesse il marchio di questa gratitudine, immettendo un'usanza un particolare nella nostra preghiera, che è la preghiera del Magnificat dopo l'Angelus. Che non è scontata, se vedete nella Chiesa, di certo dopo l'Angelus non si prega il Magnificat, invece Padre Venturini ha voluto noi dopo l'angelo credassimo il Magnificat per la vocazione, cioè con questa particolare intenzione di ringraziare il Signore perché ha guardato la nostra piccolezza e ha donato a noi, a ciascuno di noi, una chiamata particolare e nello specifico, in questo senso, la chiamata alla consacrazione nell'Opera. Nell e allora credo che possiamo cominciare questi nostri giorni insieme, in cui ciascuno viene con il suo carico, la sua esperienza, la sua vita diversa per tutti, ma per tutti c'è sicuramente la possibilità di un grazie con cui iniziare questi giorni, iniziare anche a iniziare col sentimento di gratitudine, come faceva sempre Padre Ventura anche se magari veniamo stanchi, anche se magari siamo in un momento di, di disorientamento, di, di, di paura, o magari no, magari siamo in un momento di vitalità, di impegno, è lo stesso, per tutti abbiamo un grazie eh, da dire, se ripensiamo alla nostra chiamata, se ripensiamo al fatto che Dio infinito, onnipotente, su tutti ha, vol ha volto il suo sguardo di misericordia. e anche se magari non riusciamo a dire questo grazie, già l'essere in dialogo con Dio, già metterci davanti a lui con quello che siamo è già riconoscere il nostro Signore. È già l'ammettere di avere davanti a noi un padre grande, disposto a riempirci ancora una volta delle sue grazie, disposto a mostrarci dove dentro di noi sta ancora ardendo il fuoco. E dove abbiamo ancora voglia di vita, di missione, di dono e qui sicuramente c'è la grazia di Dio all'opera ecco allora, ripercorrere la nostra vita, ripercorrere la nostra chiamata ripercorrere il pondus grazia, il peso della grazia che su ciascuno Dio ha riversato e poi sappiamo, secondo punto, che negli scritti di Vagre Venturini questo ringraziamento non è mai dissociato da un altro sentimento, quello della percezione della sua indegnità di fronte a un così grande dono ricevuto e di conseguenza la consapevolezza di tutte le sue inadempienze e la richiesta di perdono a Dio già il 7 marzo lo sappiamo era nato con questo tipo di sentimento eh, padre Venturini ce lo racconta, no? veniva da giorni e mesi di aridità veniva da esperienze sacerdotali attorno a lui deludenti, se non fallimentari veniva da un momento difficile, si sentiva lui per primo poco ardente e si diceva ecco io spromo le anime a amare Dio ma in fondo sono il primo che sono spento a non ardere di quella vita e quindi eh, quella chiamata era stata prima di tutto per lui una chiamata per sé a riparare i propri peccati e solo dopo a fare qualcosa anche per gli altri ecco questa forte percezione che l'ho accompagnato per tutta la vita che era la propria santità a essere in gioco era addirittura la propria santità la prima missione che gli veniva affidata e la prima missione dell'opera stessa ero io per primo dice nell'esortazione ero io per primo l'oggetto di quella ispirazione io per primo che ero bisognoso di quella conversione è molto bello no? quello che dice nell'esortazione sulla luce sull'ombra, um, sull non so se l'avete letto o se non avete occasione, siamo chiamati a risplendere. In fondo ogni venuta di Dio ha dentro questo sentimento che una luce ti invade e mentre una luce ti invade è naturale che l'ombra viene fuori, si vede che cosa è in ombra. Senza luce non vede neppure l'ombra. Quindi la luce è Mentre ti invade, ti invita a risplendere, ti aiuta anche a capire dove c'è ombra, dove c'è bisogno di nuovo impegno, di nuova attenzione per risplendere ancora. La chiamata di Dio porta con sé spesso questo sentimento di indegnità. Pensate alle tante chiamate della Bibbia, del Vangelo. Il profeta Isaia, sono un uomo dalle labbra impure io sono, e mezzo un popolo dalle labbra impure io abito. Geremia, sono giovane, non so parlare Mosè, mi ho la lingua impacciata Abramo, sono vecchio, mia moglie è sterile Amos, sono un povero raccoglitore di sicomori Pietro, allontanati da me che sono un peccatore tutte le volte che Dio si avvicina e chiama l'effetto di questa luce è farci percepire anche la nostra ombra che non è umiliazione di quello che siamo è verità di quello che siamo è timor di Dio per rispolverare questo termine no? cioè il senso è che, questo, eh, che questa nostra povertà davanti a lui può essere sanata ma c'è ecco padre Venturini questo ha sentito la luce che ci svolgono dinanzi deve interessarci dell'ombra di quanti vivono nell'ombra ma si tratta anzitutto di noi e poi della luce dell'ombra degli altri ogni chiamata ci invita a vedere dove non riusciamo a rispondere dove non siamo riusciti magari a rispondere nei periodi della nostra vita dove in questo momento ci troviamo in difficoltà a rispondere a vivere gli impegni della nostra vita, della nostra vocazione, del nostro lavoro delle nostre fedeltà che ci sono chieste ogni giorno e allora possiamo davvero mettere davanti al Signore quella preghiera spontanea che ci scorga dal cuore in questo momento, magari di, di insofferenza, di aridità, di disorientamento, di difficoltà, di paura, senza difficoltà. Esporci al sole, ce n'è un pochino, perché possa far venire fuori quelle ombre che sono dentro di noi. La luce non umilia il buio, la luce illumina il buio. La luce mostra quelle zone più refrattarie, fa vedere gli ostacoli e non la lasciano passare. Alla luce della chiamata ricevuta possiamo metterci davanti a Dio allo scoperto e dirgli queste sono le mie difficoltà ora, senza aspettare magari la soluzione immediata metterle semplicemente alla luce mettere davanti a Dio la nostra fragilità quali ora sono gli ostacoli, le difficoltà nel vivere la nostra chiamata, ciascuno la sua nel vivere la nostra comunità familiare o personale o religiosa insieme a noi potremo allora riprendere il cammino e poi il terzo elemento quindi il grazie l'ombra che ci abita e poi questo terzo elemento che è il contenuto della chiamata padre Venturini è stato chiamato a qualcosa ciascuno di noi è chiamato a qualcosa e non è stato chiaro subito nemmeno per lui questa chiamata si è evoluta nel tempo ogni 7 marzo ho guadagnato un po' nel 1912 era ancora amare, far amare, riparare, far riparare il cuore santissimo di Gesù ma era una chiamata enorme, non aveva un fuoco ancora preciso ma già nel 1922 è una chiamata a dedicare un po' di tempo allo studio come mezzo di santificazione sacerdotale quindi l'obiettivo è sempre quello, ma comincia a concretizzarsi in quel momento nello studio, nella preparazione nel 26 comincia a essere già un piccolo seme di opera, quindi comincia già ad avere il volto di una congregazione e diventa appunto progressivamente il piano di una congregazione religiosa in cui i membri dovevano aiutare i sacerdoti a vivere secondo i desideri del Sacro Cuore di Gesù. Ecco la chiamata che cresce, che ha un contenuto. Ogni 7 marzo, fino all'ultimo 7 marzo, del padre Venturini è stata una chiamata a, a una fedeltà creativa a quel 1912 bellissimo questo accostamento che è veramente la vita di ogni congregazione la vita di ogni cristiano la fedeltà creativa la fedeltà perché non si può camminare fuori dalla strada è necessario rimanere fedeli a quella prima chiamata la chiamata cristiana alla misericordia che ci è donata, ma creativa, perché se non si cammina la strada non si fa, perché se non c'è il movimento, l'equilibrio non si tiene, c'è sempre bisogno di leggere i segni dei tempi, di leggere i segni della nostra vita per vivere in fedeltà creativa. Fino alla fine l'ultima pagina del diario di padre Venturini è datata 7 marzo 1957 lui è morto il 18 ma non lo sappiamo cioè l'ultima pagina del suo diario è del 7 marzo è incredibile no? la chiamata, l'ultima chiamata quella che gli sarebbe arrivata pochi giorni dopo noi l'abbiamo testimoniata dalle sue parole il 7 marzo Sentire che ogni chiamata è una chiamata a qualcosa che ci aspetta davanti. Avete in mente la Bibbia, no? Il popolo ebraico ogni volta che ricorda i benefici del Signore, il Mar Rosso, eccetera, è come se rinnovasse quel patto di fedeltà e fosse pronto a seguire ancora il Signore tutte le volte che lo tradisce, si ricorda della fedeltà di Dio, allora dice sì, riproviamoci, siamo di nuovo chiamati a camminare. E allora credo che per noi sia importante, anche leggendo la nostra vita di congregazione, la nostra vita personale, comprendere qual è il contenuto della nostra chiamata oggi. A cosa mi chiama il Signore ora? non per cambiare la mia vita o la mia scelta ma essere fedele alla mia vita e alla mia scelta e non c'è fedeltà se non si cambia chi vive i rapporti d'amicizia e d'amore ciascuno di noi lo fa, lo sa se questo rapporto di amore e di amicizia non cambia, non trova sempre un nuovo modo di esprimersi muore è così anche per la nostra chiamata cristiana se non troviamo sempre un nuovo modo di esprimerlo nel, non si è a quell'amore, a quella chiamata. Cosa intravedo oggi da privilegiare nella mia vita cristiana, nella mia vita consacrata? Magari tra tante proposte qua davanti, tra tante possibilità, quale potrebbe essere il, il cuore su cui adesso investire le forze che ho, il tempo che ho? la possibilità di vita che ho, fare un po' di chiarezza magari, me lo dice una che è sempre troppe cose magari su cui eh, si perde un po' l'orientamento, fare una scelta anche, tener conto che il momento ci parla, i padri hanno un bel termine, i padri della Chiesa che è l'eucairia L'eucaeria è il momento opportuno, perché ci sono certe cose che ci fanno bene in un momento e ci fanno male in un altro momento. Saper leggere cosa è il momento opportuno, mi sta dicendo in questo momento, è uno dei più grandi segni di capacità di discernimento nella nostra vita. Qual è il momento opportuno, l'eucairia della mia vita di adesso? dove vedo che si stanno aprendo delle porte, e dove vedo che si stanno chiudendo delle porte, dove vedo che ci sono delle possibilità e dove vedo che magari non ci sono più, che quella strada è finita, nella vita di una congregazione è importantissimo vedere dove c'è ancora porta aperta e dove invece magari non c'è più senza nostalgia, senza rimpianti. C'è quel bellissimo brano degli Atti degli Apostoli al capitolo 16, sapete presente, in cui Paolo eh, dice che vuole proclamare la parola nella provincia d'Asia, ma lo Spirito ce l'ha impedito. Non sappiamo cosa è successo, sarà successo qualche inconveniente, ma vedete la lettura di Paolo, no? Lo Spirito me l'ha impedito. Allora sono giunti verso la misia cercando di passare in vitigna, ma lo Spirito di Gesù non lo permette loro quindi succede qualcos'altro hm? e poi allora nel sogno Paolo vede il Macedone che gli dice vieni in Macedonia ad aiutarci eh? e lì comincia l'evangelizzazione dell'Europa comincia l'evangelizzazione del, eh, del nostro continente comincia perché due incidenti di percorso gli hanno sbarrato la strada di andare nella misia e di andare nella pitina sappiamo leggere nella nostra vita le opportunità o gli incidenti che ci aiutano a cambiare strada Leggervi per capire dove Dio ci vuole condurre dove ci sta conducendo Sto molto bello prima ciascuno di noi ha detto dove ha incontrato il carisma magari per caso, perché ha incontrato una persona perché ha avuto un qualche incidente di percorso e l'ha incontrato lì non ha un segno dei tempi un segno di eucaeria nella propria vita fratello Marco che arriva a Trento perché sa che uno di Como viene ordinato di anno, io me lo ricordo eh, quando ti ho visto la prima volta sull'altare che facevi il ministrante eh, chissà perché no? Però, però uno legge nella sua vita un percorso che Dio sta preparando e adesso quale percorso Dio sta preparando per me? sto facendo discernimento per capirlo o mi lascio vivere? Se vado al mio 7 marzo, qualunque sia per ciascuno di noi, cosa ne ricavo per l'oggi? Quale missione per la mia vocazione? Quale contenuto per la mia chiamata di oggi? E ogni fase della vita, ogni età è importante e ha una sua chiamata. E forse ci va bene chiedere se stiamo vivendo bene con la nostra età, con le nostre forze, se sentiamo la missione era chiusa in questa fase della nostra vita, come ogni 7 marzo fino al 1957, di padre Venturini. E allora mi, mi avvio alla conclusione, però, siccome forse mi sono dimenticata di dire prima che faccio la patrologa di lavoro, e, e allora perdonatemi se ogni volta porterò anche un esempio patristico, mi aiuta a essere coerente alla mia storia, ma mi aiuta anche a vedere che quello che è avvenuto all'inizio del XX secolo, poi, o che sta avvenendo noi all'inizio del XXI, ha una coerenza anche nella storia della Chiesa. Ci possiamo aiutare anche tra secoli diversi a vivere i nostri percorsi di vita. E naturalmente oggi non posso che richiamare il santo di ieri. Hm? Eh, il, grande, il grande Agostino, anche perché Agostino è colui che ci ha raccontato con più dettagli la sua chiamata e tutti i suoi vari passaggi del suo cammino eh, verso Cristo. E le confessioni per chi le ha lette racchiudono proprio quello che abbiamo appena detto. Innanzitutto sono un enorme confessio laudis una confessione di lode, il ringraziamento di Padre Venturini, il ringraziamento eh, per ciascuno di noi ringraziamento a Dio per avermi visto, scelto, chiamato, per Agostino tirato su da quel calderone di peccati dove io mi ero andato eh, a ficcare, il sentimento della grazia sapete per Agostino è fondamentale il sentimento di essere stato misericordiato, per usare questo verbo del Papa, fino alla fine eh, di essere stato prelevato nel suo paese remoto, dove il figlio prodigo si era disperso, e di essere stato riportato. Le confessioni si aprono così, no? con l'inizio del Salmo 48, Manus estomine, laudabis valde, tu sei grande Signore e degno di ogni lode. Così si aprono. E poi naturalmente la confessio peccatorium, ecco il nostro secondo momento, vedere le ombre, anche per Agostino una grande confessione dei suoi peccati, di quella tendenza che l'aveva trascinato sempre più in basso fino a diventare un'abitudine, una consuetudine, una dipendenza da cui il Signore lo aveva liberato e Agostino è coraggioso perché in questo momento è un vescovo non è uno qualunque un vescovo che non ha paura a raccontare la sua vita e le sue ombre e tutto poi sfocia naturalmente nella sua Confessio Fidei quindi nella confessione della fede a cui dovrebbe portare ogni nostro percorso ma anche dopo nove libri nel capitolo decimo nel libro decimo in cui Agostino dice quello che sta vivendo adesso quella missione che sente per lui adesso ed ecco il nostro terzo momento a cosa siamo chiamati ora che abbiamo fatto questo percorso che abbiamo vissuto queste esperienze che abbiamo cercato di essere fedeli a questa chiamata eccetera eccetera e adesso per lui predicare, servire, agire contro le eresie difendere la fede eccetera eccetera per noi Cosino sa che non gli è bastata la prima conversione che le ha portato al battesimo, c'è stato bisogno di tante altre conversioni, di cui la più importante è stata la conversione alla Chiesa, cioè lasciarsi ordinare il sacerdote e poi vescovo per la sua Chiesa. Ecco, questa conversione a una missione davvero ci può essere anche per noi, può essere anche per noi fonte di grande generatività e vitalità. Ma c'è un ultimo elemento che mi sembra importante e che accomuna Padre Venturini, Agostino e noi. E cioè che questa chiamata, è vero che come ho detto all'inizio è intima, è personale per Padre Venturini, che è prima di tutto la sua santità, ma poi si è allargata, è diventata una chiamata comunitaria bello che in quell'esortazione 84 avete visto quando Venturini chiama se stesso sempre strumento all'inizio uno dice ma cosa sta parlando? sta parlando di sé lui è lo strumento quindi sentire che quella chiamata alla fine è strumento per altri è strumento per la chiamata di altri che va vissuta insieme con altri e così Agostino no? che ha formato, non ha mai rinunciato alla sua cerchia di amici con la sua cerchia di amici si è mosso in giro per il mondo e la sua cerchia di amici è diventata la prima comunità monastica sacerdotale della storia della Chiesa è la prima regola quindi eh, questa idea di, di una chiamata che è personale ma che è sempre anche comunitaria e che è chiamata a essere vissuta insieme come popolo di Dio, come Chiesa, come congregazione, nel nostro caso. E noi, è privata la nostra chiamata o sentiamo che ha questa dimensione comunitaria, questa funzione di strumento? Gesù ha chiamato gli Apostoli singolarmente, uno, Abbiamo tutti i nomi uno dopo l'altro nel Vangelo Ma perché fossero dodici Perché fossero una comunità Con chi viviamo la nostra vocazione? Abbiamo una comunità Per chi magari non vive in comunità O comunque per chi vive in comunità Come condividiamo la nostra vocazione Con i fratelli e le sorelle che vivono accanto a noi Cosa vuol dire vivere insieme un carisma, vivere insieme una vita cristiana? Come mantenere una nostra chiamata personale, che è unica, con la chiamata a essere insieme, come chiesa, come famiglia religiosa? Come rispettare dentro di noi queste due dimensioni? quale comunità appartengo con quale comunità prego mi sento in sintonia vivo una comunione di spirito a volte nelle nostre comunità ci diciamo di tutto ma vedo che anche nelle famiglie purtroppo succede così ci diciamo di tutto perché la nostra vita spirituale la nostra vita interiore perché quello che veramente ci ha portato lì a fare famiglia a fare Allora credo che possiamo davvero pregare in questi giorni anche gli uni per gli altri, come questo piccolo gruppo che si è trovato durante il cammino che fa questo pezzettino di cammino insieme, per sentire che la preghiera di ciascuno aiuta la vita degli altri e sentirlo nel nome di quella chiamata che abbiamo ricevuto ad essere cristiani e ad essere anche vicini al carisma di Padre Venturini. io mi fermo qui vi do alcuni spunti scritturistici come vi dicevo per poter anche meditare rispetto a quanto ci siamo detti il primo è chiaramente il Magnificat trovate nel primo capitolo del Vangelo di Luca ci sono delle Bibbie a disposizione, se no nei nostri apparecchi basta chiamarla e la Bibbia esce e il Magnificat con questa intenzione, non solo quella bella di essere vicini al santuario o alla casa di Maria, ma di ringraziare Dio, ringraziarlo per la vocazione ricevuta, ringraziarlo perché su ciascuno di noi ha guardato l'umiltà della sua serva, noi la preghiamo tutte le sere, non è il mestro e vi ricordavo appunto più volte nella giornata con questo intento di dire grazie per la nostra vocazione perché ci ha guardato che ci ha risollevato e poi vi invito a cercare nella Bibbia, nel Vangelo una chiamata, quella che sentite più vicina quella che vi viene in mente se pensate a voi Geremia, chiamato da giovane, o Abramo, chiamato da vecchio. Mosè chiamato mentre pascola le capre, se ormai ha reso a una vita così tranquilla. O altre, Pietro, chiamato mentre sta nel, non ha pescato nulla tutta la notte. È sempre bello trovare nella scrittura quella parola che parla di noi. Sapete che Gregorio Magno dice che la scrittura cresce con chi la legge, nel senso che la mia vita può dare un'interpretazione una nuova alla scrittura. Non solo la scrittura interpreta la mia vita, ma la mia vita interpreta la scrittura, le dà un significato nuovo. Quindi se io mi trovo in quella notte in cui non ho preso nulla, quella parola di Dio ha vita nuova nella mia vita di eredità di quel momento. E così per tutti e tanti altri brani. Cercate, pensate quale chiamata della scrittura può essere anche la vostra chiamata di questo momento, perché possiamo veramente leggere la nostra vita come chiamata e leggere dove ora il Signore può chiamarci.